buongiorno a tutti eccoci arrivati con il classico video del sabato dedicato all'euro-dollaro. e cosa potremo aspettarci per la prossima settimana in ottica operativa prima di iniziare col video però vi chiedo di lasciare sempre un mi piace, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina se ancora non l'avete fatto iniziamo subito con il video bene possiamo partire con la view che ho su euro-dollaro, come potete vedere il grafico è qui eh, praticamente eh, a fianco a me e abbiamo come al solito una, uh, una view weekly daily, quindi grafico settimanale da una parte grafico daily dall'altra, e possiamo notare quello che sta avvenendo sul mercato diciamo, sia uh, nelle ultime settimane che negli ultimi giorni, quindi nelle ultime settimane abbiamo avuto, come abbiamo visto, un movimento uh, da minimo a massimo, molto chiaro, uh, che era partito da 1.1750 circa fino a... 1.22.50 un movimento abbastanza verticale direi eh, che ha breccato anche un'area dinamica e che addirittura questa settimana ed è un po' quello che eh, avevamo detto anche la settimana scorsa quindi con questa falsa rottura al rialzo recupero ma questo recupero come potete notare non è mai andato nemmeno a violare i minimi precedenti addirittura rimane al di sopra in chiusura vedete di questa area 1.21.60 1.21.70 Diciamo che questa seppur qui abbiamo una, eh, una barra che ci mostra una, eh, come dire, un po' di difficoltà, un indebolimento di quella che è la view, eh, almeno nel breve, però se poi andiamo a vedere un po' il tutto, in realtà probabilmente un altro salto in alto il nostro euro-dollaro lo potrebbe fare. <coughs> Quindi vedete che abbiamo l'area 1,21,30 come chiusura successiva e che poi sono praticamente i massimi degli ultimi tempi dell'euro-dollaro e quindi quello che mi potrei aspettare sinceramente potrebbe essere una eh, riconquista dei massimi anche dell'area 1.2320 nel breve diciamo che la, eh, la fotografia delle ultime settimane è da osservare soprattutto perché una, un movimento a ribasso sotto 120 e eh, 1.2120 scusate cioè sotto questo livello, in effetti potrebbe portare anche a un movimento a ribasso anche molto più importante, quindi anche area 1,20 e 50, 1,20 e 30 potrebbe arrivare, ma al momento questa è una view secondo me successiva, secondaria, quindi per quanto mi riguarda molto probabilmente questa settimana, seppur rimarrò a doppia direzione, quindi rimarrò a valutare sia short che long nell'ottica di breve termine, quindi di qualche giorno, di base, vista la price action che si è venuta a creare negli ultimi tempi, anche un po' nei, negli ultimi giorni, anche un po' nei, ehm, nei mercati correlati all'euro-dollaro, direi che mi potrei aspettare di più un movimento verso l'alto, quindi un, eh, una situazione eh, più bullish, tant'è che tendenzialmente l'idea potrebbe essere quella anche di comprare euro-dollaro, già andando a cercare di capire cosa avviene, però lunedì martedì non lo so comunque una di quei giorni lì potrebbe anche essere interessante vedremo ovviamente come apre perché se lunedì apre e siamo già molto in alto o addirittura stiamo molto deboli ovvio che non è che vado a entrare sul mercato cercherò delle conferme però la situazione eh, diciamo che è positiva è più positiva è un po più chiara anche della settimana scorsa perché ha già fatto questo massimo che è un massimo arrotondato ma che arriva e rompe i minimi non ce la fa e fa, e fa fake eh, con una chiusura tra l'altro al di sopra di 1.21.70 quindi questa cosa è sicuramente importante da seguire, da vedere e eh, quindi sarei più per comprare nuovamente euro-dollaro anche all'interno di questa barra o leggermente sopra vediamo un po' ripeto come si struttureranno i prezzi la settimana prossima ma potrebbe essere assolutamente interessante ecco il fatto che ci possa essere un declino dell'euro-dollaro sotto questi minimi diciamo che non porterebbe a fallire la view long perché comunque poi abbiamo degli altri livelli qui importanti no? per ulteriori eh, spinte long eh, diciamo che nel breve si sì, sì, andrebbe un pochino a eh, degradare la, la, la figura eh, rialzista che, che si è venuta a creare rispetto a questa tendenza, però non si verrebbe a cambiare totalmente la view, voglio dire, nel breve ci potrebbe essere questo ribasso. Diciamo che l'euro è forte ultimamente, eh, non solo ultimamente, nell'ultimo anno, anche se poi abbiamo avuto questo grande declino, ma in realtà poi è ancora forte, stiamo ancora sopra 1,21 in maniera molto chiara, praticamente siamo nei pressi 1,22, questo già ci sta confermando la forza che ha l'euro-dollaro e quindi ecco, in ottica guardando anche appunto gli altri mercati devo dire che questo è un mercato assolutamente forte e io sinceramente spingerei per un ulteriore eh, allungo verso 1,23 e 30, 1,23 e 20 nel breve quindi potrebbe essere il trade per la settimana ovviamente lo valuterò insieme agli amici del Platinum eh, nel sito IAC Forex quindi il nostro eh, servizio operativo didattico e eh, valuterò ma mh, potrei valutare anche un long insomma eh, in quest'area diciamo in questa zona o anche un po più sopra diciamo l'obiettivo potrebbe il primo obiettivo potrebbe diventare proprio le chiusure che ho segnato quindi 1,2330 primo obiettivo che comunque può essere interessante essendo in questo momento noi a 1,21,90 e quindi insomma diventa eh, un obiettivo di oltre 100 pips che potrebbe anche già fare in settimana voglio dire eh, quindi ecco rimango in ottica per riassumere doppia direzione cioè comunque mi mantengo anche possibilità per uno short però sono più per un fattore long nel senso che anche se ci dovessero essere nuovi minimi per cercare ulteriori allunghi in questo momento sull'euro dollaro eh, non vedo mh, ancora di più con la chiusura di settimana poi è anche bene o male la chiusura del mese perché lunedì si sì, è l'ultimo giorno del mese ma ormai un pochino si è chiusa la figura del mese di maggio sinceramente vedo un'ulteriore possibilità di allungo verso eh, la zona mh, di massimi precedenti quindi euro che vedo assolutamente forte detto questo quindi io mh, ho detto tutto breve video pillola ma so che a molti piace questa pillola del sabato dedicata all'euro dollaro eh, a questo punto io mh, non mi resta appunto che congedarmi ma prima vado a eh, prima di salutarvi vado a ricordarvi sempre di mettere mi piace di iscrivervi al canale di attivare la campanellina del canale per eh, ricevere tutte le notifiche dei video io vi saluto e noi ovviamente ci vediamo ai prossimi video ciao a tutti